Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Nell'ultima parte abbiamo iniziato il dungeon più lungo che abbiamo mai fatto in tutta la in tu, in serie. Um, infatti ho controllato e dura, uh, uh, incluso quello e questo, altri tre episodi. Eh già. Um, vabbè, Snake M che non ci servono affatto. E ora allora possiamo continuare. Cioè avevamo fermati qui dove abbiamo a quanto pare completato tutto. Scusate un attimo, c'è una cosa. Ah si sì, è vero. Una parte dei video è stata eliminata e questi sono gli spiriti che abbiamo preso durante il taglio Lloyd l'abbiamo già preso, per, eppure quest, quest, alcuni li abbiamo già presi, però vabbè um, Quindi scusate per il disagio Però funziona così Almeno questa parte dura di meno, cioè siamo un minuto e già è, è, è ben è a buon punto, siamo a buon punto. Bene, il prossimo quiz è uno scienziato, chi? Vediamo. <ride> Io credo a, a bros, però credo di aver sbagliato. bowser perché bowser che cos'è il leggendario ah no è vero ho messo casuale se non, non l'avrei mai colorato <ride> Via! Uh, quel, quello lo spirito quel, quel, il tante. No, è uno di quelli che non si può attaccare ovviamente, perché ehm, è nello sfondo. Gravità bassa ci può solo aiutare. Vittoria! E abbiamo vinto. Forse 64 3D. Perché? Perché 3D? Mm -hmm. Ah ho indovinato perfetto. E c'è pure un premio per me. Mm -hmm. Mm -hmm. Robosso. Cos'è qui? Robosso d'oro. Robosso d'oro. Ok. Mm -hmm. Stavo per leggere Robossodoro. <ride> Ovviamente Doro, quel Jason. <ride> Locatore Migoro, Mazzi e Jason. No, perché alle volte sto fermo? Non capisco. Se non me lo ricordo. Non me lo ricordo perché stavo fermo in quelle parti. lo smash finale, non me lo ricordo lo smash finale del, eh, del me Peccato. no dai che schifo bene questa è una parte che non ho tagliato quindi il, il video sarebbe dov, dov, dov, dovuto durare oh, anche meno via. ma speriamo che questa sia una di quelle volte che lo sconfiggo in 3 secondi mentre nel, nel tentativo è tagliato ci ho messo anche di più Cioè non ci ho neanche messo nulla l'ho perso però nel senso Vabbè avete capito L'avevo già spiegato un'altra volta Quindi se non vedete tutti i video siete stupidi e non capite nulla Vittoria Alleluia Robosso d'oro Ok Sto sentendo la musica? No, sent mi ricordo di averla già sentita Però non mi ricordo la che gioco Vittoria! Oh, forse non è non è proprio quella però mi ricorda una canzone di chiedi bene avevo già indovinato quindi possiamo andare nel passaggio che avevo preso prima è un nuovo personaggio yeah, crystal crystal è lo spirito uno spirito molto forte che però Um, non, pr non prenderemo, cioè non lo useremo perché ha solo due slot e poi diventa inutile per la formazione che usiamo di solito Gandorf perché è una leggenda Ah, l'ho perso <ride> qui almeno ho tagliato però dai falco muori ah finalmente ho usato il le... vabbè ho che ho usato il per 2 ho usato pure il lo sfugo finalmente il parry è la, la difesa invincibile, quella che non ti fa nessun danno né allo scudo né a nulla. E si può fare soltanto se si toglie lo scudo al momento giusto. Vi giuro questo tema non l'ho mai sentito in vita mia, però sono riuscito a beccare quelle note a caso. Ecco, vedete. Quella non sbagliata. Dai, muori. Non sei d'oro come il robot d'oro. Dovresti morire. Alleluia. Comunque sto ancora soffrendo perché c è, c è... <ride> ci sono altri tre video sulla stessa cosa fatta mille volte. Però non posso fare nulla quindi dovrei andare da qualche altra parte. Non mi ricordo se ci sono altri bivi, ma tanto il me è passato ho già finito tutto. E probabilmente ha già tagliato tutto. Ovviamente guardandosi in giro non c'è quasi nessuno spirito, uh, soprattutto perché gli spiriti non c'è ne nessuno se non attivi uh, il quiz. Questo stage man mano che si continuano i si continuano, quiz diventa un un labirinto peggiore del, del della parte uh, di prima che abbiamo fatto nell'episodio scorso del regno della luce del, dell'oscurità ok no non ho tagliato tutto ora dobbiamo vedere me che, che va a caso in tutte le vie possibili per cercare una parte Abbiamo capito che non si può andare di lì. Basta. Non si può andare. Mi dispiace. Non puoi giocare lì. Ah, sono stupido. Bene. Mi basta bandare da quella parte lì. Perché l'ho saltato? Perché non mi ricordo nulla. Ah sì. <ride> Bene E ora si può andare avanti Chi è la sorella di Chrome? I don't know <ride> Infatti senza neanche controllare Vado a scegliere a caso cioè hai i capelli verdi, come fa di essere, essere la <ride> non so qual è il gene... il gene... Ehm... oh mio dio non mi ricordo... cioè quello prevalente tra i capelli blu e i capelli verdi Probabilmente i capelli blu. Vittoria. Infatti è sbagliato, non è possibile e lì sei è ancora peggio beh probabilmente i capelli bianchi sono sono prevalenti ai capelli blu <susurra> ah e non, cre non credo che la sorella di Cromo sia un cane E neanche una campana Mettete like se avete capito la battuta E, non mettete, e, e mettete like se non l'avete capita Infatti, avevo ragione. Lista, mi sa che è lei, perché mi ricordo che è lì, questa è il passaggio. Questa ancora ha i capelli bianchi ancora di più di quella di prima. Ed è di nuovo un cane e una campana. Come quella di prima. Anche se l'avessi saputo. Vabbè, se l'avessi saputo prima che fosse lei la sorella di chrome l'avrei probabilmente scambiata per quella di prima, cioè sono identiche scusate fan di Fire Emblem e di Animal Crossing In effetti c'è pure Chrome nella battaglia, Poter... avrebbe avuto più senso. Eh. non perdere non voglio vedere un altro tentativo fallito a caso se non ho tagliato so che magari quella battaglia poteva essere okay. uccidiamo tutti ok eh, so che quella battaglia um, so che questa parte poteve, potrebbe essere cioè, probabilmente era lunga tipo 50 minuti e quindi un sacco di battaglie da tagliare, probabilmente. Quindi... Non... Um, mi sembra normale che qualcuno... Non l'ho tagliata per sbaglio. Non è che mi sto sempre a, a riguardare i video per tagliarle. Um, cerco di ricordarmele, magari me le segno. Però un video di 50 minuti, arrivederci. Infatti avevo ragione. E si sì, guarda un altro personaggio, Yay. Mist chi è il mio personaggio? Yoshi? non ho visto no falco probabilmente invece questa list ha uh, a che fare con Nike perché perchè c'è nella sua battaglia quindi ha uh, uh, uh, uh, pure senso che uh, Cron sia nella battaglia di quell'altra. <ride> di quella giusta. Quel passaggio che non porta a niente è del tutto inutile L'incartone indemoniato Ho scelto <ride> Ike, non so perché, eh, ci dovrebbe essere un motivo, però non mi ricordo perché. Forse, vabbè, non lo so. Um, Ike, nella mischia 8, è sempre stato il mio compagno di squadra. Perché, vabbè, praticamente io e altri tre miei amici giocavamo a Smash Bros. Wii U insieme. E giocavamo con noi e un personaggio di squadra a livello 9 e io sceglievo sempre Ike non so perché probabilmente la, la, la prima volta l'avevo scelto casuale ho vinto e allora ho deciso di starlo sempre ti prego non battere Meta Knight non farlo Reggie Gigas Rob ok Non capisco il nesso però Perché mi potevo mettere pure Donkey Kong e andava meglio Che sanchezza Cioè che noia è masto A questo punto non è più divertente fare una let's play uh, di match bros ultimate probabilmente saranno più divertenti del classico perché si sì, dopo dopo l'avventura la, farò le classiche e poi finirò il let's play oh no il il coso di Rob è, è fortissimo. Ah. Ok. Non mi ha fatto praticamente nulla. Vittoria! E re di Gigas l'abbiamo sbloccato. Dimmi che abbiamo finito, sì, non, non possiamo, non credo che, non credo che si faccia una ah, via segreta per, per, per, per, ah, ah, ah. Quale Quello di questi nemici non può essere risocchiato da Kirby, di sicuro non i miei video, quindi andateli a guardare, e se sei Kirby non mangiarli. Uh, saranno già apparsi qui non mi ricordo in che posizione perché da un bel po' che non faccio outro e basta metà night nella prossima parte